voglia di fare musica amici di youtube finalmente ci ritroviamo ecco non aspetta anche la musica così ci si sente no? neanche troppo allora ci ritroviamo qui quest'oggi siamo a Expo Casa a Torino per vedere le novità del settore per quanto riguarda l'arredamento non so chissà che cosa riusciremo a trovare all'interno dovete seguirmi e venire con me per questo viaggio andiamo casa e e eh, nel nostro giro vagare per cercare di riadattare e rinnovare meglio la casa in tempi in cui si cerca di fare le cose un po più green quindi rispettare l'ambiente ecco che tra i vari stand mi sono imbattuta in misi jungle eh, ciao, che ciao cos'è intanto il tuo ciao. nome Marco. Marco. ciao Simone, un piacere, Simon, ciao. piacere. Ciao. dicevo insomma, mi sono imbattuta a ah, me piacciono le piante, in i nostri stand, Sì, ma non ho il pollice verde quindi okay. già ti dico questo però il fatto che tu mi abbia raccontato che in qualche modo insomma, tutti possono certo. tenere la pianta e la possono tenere in questo modo, certo, mi ha colpito. Allora, andiamo un po' a spiegare in realtà sì, che cosa voi proponete all'interno di ExpoCup. Iniziamo col far vedere il nostro principale prodotto che poi viene riportato in altre forme e dimensioni. Parliamo dei nostri quadri viventi, le piante sono tutte vere e abbiamo studiato un piccolo metodo per favorire l'irrigazione della pianta e anche quindi il mantenimento nel lungo tempo perché ovviamente non tutti quanti sono pezzi con le piante quindi c'è anche una persona meofita, c'è il classico pollice nero quindi dobbiamo cercare un po' di andare incontro a tutti quanti ecco che allora le nostre soluzioni comprendono un sistema di irrigazione all'interno viene stampato con stampante 3D. Il sistema di irrigazione serve in combinazione con un terreno particolare che adesso vi vado a far vedere, a garantire alla pianta un sostentamento idrico eh, regolare e costante di una certa eh, quantità d'acqua. Questo permette appunto di non avere di non incorrere nei principali problemi che sono sempre o l'eccesso o la carenza di acqua, perché una volta si bagna troppo, una volta si va troppo leggeri con la mano, la pianta lì inizia a soffrire e poi entra in uno stato di sofferenza. In più noi usiamo un, sistema, un terreno che si chiama spagno, ve lo faccio vedere, è un muschio che cresce nelle paludi, di conseguenza una struttura molto filamentosa, come vedete, non sporca diversamente dalla terra, quindi non lascia macchie, ma allo stesso tempo riesce a trattenere una quantità... È incredibile di acqua rispetto al suo peso. Di conseguenza, cosa ci permette di fare questa combinazione? Tra sistema di irrigazione e spagno, riusciamo a garantire comunque una, un ambiente umido, ma un ambiente dove le radici e le piante trovano libertà di, di crescere. Di conseguenza, i nostri prodotti hanno un'autonomia anche a livello di irrigazione, anche di una settimana durante un'estate come quella che abbiamo avuto quest'anno. Eh, si raggiungono ottimi risultati con il mio sforzo, perché poi alla fine è quello che viene richiesto di fare è essere costanti nel bagnare ricordarsi le nostre piante, ma per questo ci penso da sole, perché ce abbiamo comunque la portata di sì, testa, io, sì più altezza, più, altezza più, vista, quindi Diciamo che cre creazione questa non è l'unica, io girando il sì, momento ci certo. spiegavi, allora beh, intanto mi ha colpito bambù, quindi questa risorsa naturale certo. rinnovabile certo. Eh, viene utilizzata nelle vostre creazioni. Sì, allora, nelle nostre creazioni principalmente in prodotti un po' più in complementi di arredo, un po' più eh, particolari, in questo caso principalmente d'appoggio, ma in realtà vedremo anche non solo. Perché il bambù? Il bambù principalmente perché tra tutti i vari tipi di legno è quello che ci mette meno tempo a essere rinnovato, ovvero può essere tagliato dopo 5 anni dalla, dalla sua nascita, quindi comunque eh, è un tempo relativamente molto breve rispetto a quello che sono legni già solo di pino, per di diabete, che comunque sono alberi che prima di essere tagliati crescono per 50 anni sì. anche. E, di conseguenza si ha una, una, una disponibilità maggiore nel breve tempo e in più il il bambù è una pianta spettacolare perché, una volta che viene tagliata, le sue radici permettono ad altre piante di crescere, quindi c'è un continuo ricambio in uno spazio molto ristretto. Di conseguenza, abbiamo puntato sul bambù proprio per questo: oltre ad essere un legno molto elegante, è un legno effettivamente uno dei legni più sostenibili al mondo. Allora, secondo me ci sono delle, delle ottime, degli ottimi suggerimenti anche in vista del Natale, visto sì, che ci avviciniamo al Natale, per gli amanti lo faccio solo vedere certo. a chi piacciono i diffusori d'ambiente oppure in un bagno per un dispenser per Spenso. il sapone vanno benissimo sulle mensoline oppure delle certo. capsule la cosa interessante che io volevo anche sottolineare e mi piace sottolineare quando si fa anche del bene è che appunto per ogni acquisto leggevo ah, viene sì, beh, piantato certo. un nuovo albero. sì certo questa è un'iniziativa che abbiamo iniziato a dire il vero quest'anno e collaborazione con TriNation, per ogni acquisto diamo una piccola percentuale del, dell'acquisto per andare a piantare degli alberi in zone un po' più disastrate del pianeta, in particolare ci concentriamo nella zona del Sahel, comunque è una zona molto a rischio di desertificazione e di conseguenza. Facciamo il nostro piccolo. Si fa anche del bene. Sì, eh. Sì, sì, eh, sì, puoi dare i tuoi riferimenti? Insomma, cioè, allora, ci trovate bari. su Instagram e Facebook come NisiJungle mm -hmm. e invece su internet il nostro sito ww.nisyjungle.it Grazie. Grazie amore e sì, sì. buon giro alla fine. Grazie. Il nostro giro Expo Casa continua, ma non solo quello che è arredamento. Eh, Bensì, siamo entrati un po' nella parte dedicata al green, all'ecosostenibilità, ma anche un po' a prendersi cura di se stessi. In questo caso, siamo con Ari, che ringrazio. La, la domanda che è obbligo è: ma perché è casa con le campane tibetane? Ci ha tratto il nome Green Life, naturalmente, e quindi abbiamo, noi siamo sulla piazza di Torino, a Cagliari e Torino, abbiamo due postazioni, per cui sicuramente ci sarà un ritorno. Eh, con questa pandemia lo sappiamo, insomma, ha cambiato un po' il modo di vivere ma di prendersi anche cura di se stesso ed esploso un po' proprio la voglia di ritrovare se stessi. Esatto. Attraverso le campagne tibetane, eh, che cosa andiamo, dove andiamo a lavorare su noi stessi e effettivamente qual è il beneficio che poi ci porta? Allora Le persone normalmente rivolgono il loro sguardo verso l'esterno, quindi noi al mattino abbiamo una lista di cose da fare ma non abbiamo una lista di cose da essere, no? E quindi la campana tibetana cosa fa? Stimola in questo senso a eh, diciamo, fare un lavoro più interiore. Quindi il suono della campana eh, ci fa vibrare, ci, ci chiede chi sei tu, no? ci pone questa domanda che noi la rivolgiamo a noi stessi e anche. Volendo i nostri familiari, e quindi facciamo più un lavoro interiore con la campagna e Diciamo un'ottima un base, ecco, non è in sé una soluzione, ma è uno strumento utile per il ricercatore sincero. Sì. Ecco, mi hanno detto che molte volte, eh, sotto forza di trattamento di campagna pubblicana, qualcuno può dare un po' fastidio, e perché ha qualcosa di risolto, È così? Sì, sì può essere questo, ma io ho visto il 99% delle persone, virgola nove non hanno questa difficoltà, soprattutto se l'approccio è un approccio delicato, gentile, naturalmente la campana vicino al cuore deve avere una, un approccio diciamo, delicato, come anche vicino alla testa, alle orecchie eccetera, o una persona in gravidanza, quindi c'è un modo dove noi possiamo lavorare senza creare fastidio o danni eh, con le campane tibetane in realtà c'è anche eh, un'altra particolarità di prendersi cura di se stessi ma soprattutto per la casa per infondere un po' di eh, armonia con il nostro corpo e utilizzare l'incenso anche quando abbiamo dei problemi particolari, incensi che voi realizzate. Sì, questi sono incensi eh, fatti con pasta di sandalo impregnati in oli puri, quindi non c'è carbone, non ci sono sostanze diciamo, sintetiche semplicemente pasta di sandalo tenuta insieme da almedì, che è una resina con lo stesso incenso morbido e poi impregnata nei vari oli che desiderati, quindi la rosa, il bacullo, il sandalo eccetera dove la possiamo trovare anche per eventualmente dei corsi, in dei corsi? In via San Donato 9 a Torino, vicino a Piazza Statuto, oppure a Moncaglieri, in strada Cartice22, prego appuntamento, prego telefonata a Moncaglieri. Prendiamoci cura di mezzo se c'è un motto che siete utilizzati in queste mm, Vita semplice, pensiero elevato. Grazie. di vendi ma anche per tutte le piante questo modo è possibile di riciclare anche i soldi perché quindi mi ha colpito questa cosa veramente qualcosa di diverso in casa sai che mi stai pensando per parlare che lo stai dicendo proprio bene dovremmo fare queste video hai presente il le promozioni video no? dove effettivamente puoi raccontare di una location, di un luogo, di un evento affinché le persone possano realmente viverlo perché magari non tutti riescono a passare e invece per quel che riguarda i vari stand del mobile sono tutti uguali? Qualcosa di visto oppure di novità ce l'è? Ce n'è, ma io ho fatto solo una parte e sono stata colpita però sempre dal benessere, quindi dalle saune eh, e dalle cucine. <ride> Ringraziamo la nostra amica perché, secondo me, meglio di così non ce lo poteva dire nessuno. Grazie infinite. Grazie a voi. Buon giro, alla prossima. Beh, ci piace quando i nostri ascoltatori sono così belli, presenti, vivi e lo raccontano bene. Questo Expo di Torino, venite a trovarci. Noi siamo in via Giacomo Martel numero 70, a Torino. Sogniamo Elisa Giovanotti, palla al centro su Velanica Umani.